ciao a tutti ragazzi bentornati qui su un video di Fortnite, oggi andremo a fare la indovina cosa c'è nella chest challenge, cosa consiste praticamente dobbiamo indovinare che arma c'è nella chest se la indoviniamo possiamo prenderla se non la indoviniamo non la possiamo prendere, tipo se dico c'è un fucile a pompa posso prenderlo, se dentro c'è un fucile a pompa, se invece c'è un fucile a salto dovrò lasciarlo lì. Purtroppo il video di registrazione della facecam che avevo registrato è andato corrotto, quindi andrò a commentare sopra il video che avevo fatto. Andiamo a vedere. Abbiamo deciso di andare a moli molesti perché sappiamo che lì non ci va nessuno, c'è una zona distante. E quindi ci siamo lanciati poi ho pensato di cambiare destinazione e andare verso la zona eh, montagna ghiacciata, non mi ricordo come si chiama perché so che lì comunque ci sono altre ceste ho visto là in fondo vediamo uno che si è appena lanciato col deltaplano ci lanciamo anche noi col deltaplano in modo da arrivare più velocemente ok atterriamo davanti a una cesta Prendiamo, diciamo, c'è un fucile d'assalto, ma purtroppo c'è un fucile a pompa, quindi lo lasciamo lì. Andiamo a vedere cosa troviamo, andiamo in un'altra cesta, diciamo, fucile d'assalto e c'è un fucile d'assalto. Vediamo che c'è un tizio che sta correndo lì, gli spariamo e ovviamente facciamo una kill easy, facile, facile. Raccogliamo anche le pende che per sicurezza è meglio portarsene dietro. Andiamo dentro, vediamo. Qua c'è un fucile a pompa, raccogliamo solo le munizioni che possiamo raccogliere. Diciamo fucile a pompa. C'è uno scudone e munizioni con un vampo fucile, non possiamo prendere. Quindi lo lasciamo lì. Ci spariamo subito i due scellini e lo scudone, quello grande, per sicurezza. Che così ci siamo a posto, e liberiamo anche un posto. Continuiamo a farmare un po' di materiali. C'è un'altra chest, noi lo sappiamo, quindi andiamo a prenderla. Fucile a pompa, purtroppo c'è una mitraglietta, non possiamo prenderla. Andiamo al piano superiore che c'è un'altra chest. Fucile a pompa, no, purtroppo c'è un bampo a fucile, non possiamo prenderlo. Ci prendiamo comunque l'altro scudone che per sicurezza ce lo portiamo dietro, insieme ai quattro scudini che ci siamo presi. E intanto farmiamo un po' di materiali. La tempesta inizia a ridursi, guardo, siamo parecchio distanti, quindi io so che là sotto c'è e dovrebbe essere un'altra un cesta continuiamo a fermare mentre andiamo a prendere l'elicottero perché l'elicottero in queste occasioni ci può salvare la vita Prendiamo, saliamo sull'elicottero decogliamo e andiamo a cercare un'altra cesta che ci può essere comoda qua sotto c'è un'altra cesta vediamo c'è un'altra cesta, sì la vediamo, fucile a pompa non c'è Purtroppo, perché adesso abbiamo un fucile a pompa? Comunque, lo lasciamo lì, tranquillamente. Parliamo un po' di materiale. Così, ci buttiamo avanti. Sapendo che non avere un fucile a pompa, ci aiuta. Dico, vado a lasciare un'altra cesta. Mi accorgo che, nel campo c'è un'altra cesta che non avevo visto. Dico fucile a pompa perché ho sentito che ho rotto la cesta con la costruzione che ho posizionato. Non riesco a posizionare la costruzione perché me la mette in obbligo, Non capisco perché. Non so neanche io perché me la mette storta O è il camion storto o sono storto io Probabilmente è un'altra cosa Non c'è un fucile a pompa Raccogliamo solo il materiale e il basso Vediamo che c'è un tipo che corre in lontana cioè, allora, diciamo, Andiamo a pusciarlo. Quindi mi, mi lancio verso di lui E mi sto a pusciarlo proprio Saltando giù di E attaccando con il fucile d'assalto Mi facciamo una marea di danni lo sciottiamo e, e purtroppo non posso raccogliere niente di lui Perché... C Aveva pure un, fu un fucile, il fucile di miascolo che ci, sarebbe, ci avrebbe fatto comodo, purtroppo non ha un fucile a pompa, non prendiamo niente, solo i materiali, e le munizioni. Vediamo un dropper, un ballone degli speciali così lo segnaliamo e andiamo di corsa a prenderlo, ok? Quindi andiamo lì. Stavo pensando, fucile a pompa, ma so che qua ci possono essere i lanciarazzi, quindi provo a dire lanciarazzi, trovo un, un lanciarazzi leggendario, ok, che ci può fare veramente comodo, ok, mi dirigo verso la prossima chest. so che c'è una chest. qua dentro nascosta c'è una chest. fucile a pompa, no, non c'è un fucile a pompa e sono andata male, vado Qua vedo, sento un elicottero, lo vedo passare. Non mi ha visto, per fortuna. Comunque è là, tira dritto. Lo vedo che fa un giro giusto. Probabilmente ha visto qualcosa. Vedo che inizia a atterrare. Ci sono due elicotteri, lasciamo che si fightino tra di loro senza problemi. Torniamo dentro a prendere l'altra cesta. Che sappiamo che c'è un'altra cesta, ok. Iniziamo a spaccare tutto. Mi, mi colpiscono, iniziamo un fight. Non capisco bene da dove vengono i colpi, poi vedo che c'è il tipo di davanti, di lanciarazzi, mi, mi toglie un bordello di vita, lo attacco giù di brutto di lanciarazzi, mi amando 7 lanciarazzi perché l'abbiamo di 130 di danno, poi un paio di fucile d'assalto e iniziamo a fargli un fraco di danno. E dentro fraternità, c'era un fucile a pompa dentro La cesta che dovevamo prendere Non possiamo prenderla perché non abbiamo indovinato Facciamo il giro, prendiamo i colpi È lì che si sta curando lui Quindi gli spariamo un lanciarazzi E lo accorpiamo Lo stendiamo, aveva un lanciarazzi Una vitragnetta, un fucile a pompa Prendiamo su tutti i materiali Mi Accorgo subito, vedo che c'è uno Iniziamo a fightare Lanciarazzi si, si brutto. Perdo lo studio perché avvicinato. Comunque lo distruggiamo, lo amiamo proprio per bene. E c'ha fucile a pompa anche lui. Io sono l'unico che non trovo un fucile a pompa. Poi cosa succede? Abbiamo già 4 kill nel frattempo. Qua c'è un altro vai di lanciarazzi. Vai 130, gli togliamo. Vai, ok, ne facciamo fuori un altro. Un'altra un kill un facile, questo qua. Ci toglie un sacco di scudo. Iniziamo a pensare di inizio, inizio di con il fucile del salto, vai di lanciarazzi, sta arrivando la scelta ma purtroppo non, non avendo un fucile a pompa non siamo riusciti a salvarci. Non mi piazzava peraltro la costruzione, non so perché, e comunque è finita così. Comunque abbiamo fatto 4 kill che non le avremmo mai fatte senza il lanciarazzi, ci mancava pure un colpo come vedete del lanciarazzi e se fossimo riusciti a mettere a segno questo colpo probabilmente ce l'avremmo fatta a fare 5 kill facili facili niente per questo episodio è tutto è stata una telecronaca veramente rapida perché cercate di fare questo video più in fretta possibile per recuperare la perdita quindi per questo video è tutto vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti e scrivetevi qua se avete challenge, idee di altre challenge, andremo a fare altre gun challenge, pesca, le da pesca challenge devo organizzarmi perché sono veramente difficili, e vedremo, faremo forse qualche battaglia in arena, ho fatto pro qualche prova e non è facile per niente, quindi alla prossima, ciao!